La mia prima domanda è che cos'è BediCasa e com'è nata l'idea del progetto? BediCasa è un sito internet comunitario di prenotazione di camere in abitazioni private in Italia ma anche dappertutto nel mondo l'idea è nata in 2007 ed un'esperienza personale eh, di viaggi durante la quale ho riunito un centinaio d'amici attraverso 60 paesi ai cui ho proposto di affittare le sue camere eh, ai viaggiatori di passaggio eh, in scambio di un po' di paghetta. Eh, e perché l'ho fatto? Perché durante i miei viaggi all'estero eh, incontravo due problemi principali. primo eh, i prezzi degli hotel eh, che erano eh, proprio troppo ca cari per me e eh, soprattutto mh, la mancanza di eh, calore umano diciamo e quindi eh, ho deciso di creare Bedi casa che sarebbe uno strumento web sicuro eh, su quale sarebbero riuniti da una parte i viaggiatori e dall'altra gli ospitanti perfetto quindi um... Quali sono i numeri finora, Diciamo a, a che punto si è, quando è che è partito e qua, cosa si è riusciti a fare finora? Um, il sito um, permette di scegliere eh, i, tra più di, di eh, 17.000 sistemazioni in 162 paesi, riunisce più di 100.000 eh, 100 membri sulla piattaforma e ha registrato più di 47.000 eh, noti prenotate da più di eh, 15.000 viaggiatori finora. E da 2011 l'Italia è stata terve di casa, perché eh, parliamo d'Italia eh, anche eh, adesso, un mercato eccellente poiché il fatturato delle prenotazioni è cresciuto del 321%, nel 2012 rispetto all'anno precedente e ancora più interessanti sono i dati relativi alle città come Bologna, Roma, Firenze o ancora Venezia che sono cresciute rispettivamente del 460%, 700% e ancora più impressionante per la città di Venezia che è cresciuta di 940%. Notevolissimo, ah, quindi qual è, qual è la tecnologia diciamo, che sta dietro la piattaforma, comunque eh, il sito web? Ok, um, noi lavoriamo con un framework che, se, che si chiama Symfony, eh, con l'ultima versione, che uh, utilizza proprio il linguaggio oggetto che ci permette di ottenere un codice uh, pulito e soprattutto eh, di sviluppare le, no le nostre funzionalità di maniera più veloce e su misura, quello che è eh, importantissimo per noi perché eh, bdk casa si trova su un mercato eh, ambizioso. Chiaro, chiaro. Quindi, eh, qual è il vostro modello di business? Um, allora, eh, Bedi Casa fa eh, proprio eh, da garante eh, tra viaggiatori e eh, ospitanti, eh, vuol dire che il viaggiatore paga sul sito per prenotare la sua camera o il suo, il suo bed and breakfast eh, e Bedi Casa si occupa di trasferire il pagamento all'ospitante, eh, quello che permette proprio di rendere più sicuro le transazioni, di rassicurare gli ospitanti perché Bedi Casa si occupa di tutto eh, e certamente di ottimizzare le relazioni sul posto perché non è più necessario di parlare di, di, di denaro eh, al momento dell'arrivo del viaggiatore. E eh, per ognuna un, transazione eh, Bedi Casa prende eh, il 15% Tranne eh, questo, l'iscrizione, la ricerca, i contatti tra eh, i membri, eh, tutto questo è gratuito ovviamente. Chiarissimo. Um, quindi me l'hai già detto un po', ma potresti sintetizzarmi quella che è l'esperienza utente, sia per chi vuole affittare o comunque prendere una camera, sia per chi offre una camera o uno spazio? Ok, ehm, eh, insomma, come funziona eh, in concreto, vedi casa, no? Sì, sì. Ah. Eh, è molto facile, in tre clic il viaggiatore può prenotare la sua eh, camera pri privata, eh, il suo bed and breakfast, nel luogo desiderato, come lo farebbe eh, per un hotel, grazie all'aiuto all di un motore di ricerca potente, del, eh, delle testimonianze degli altri viaggiatori che guidano proprio la sua scelta e certamente anche grazie alla eh, versione mobile del sito eh, che è molto facile da utilizzare e inoltre eh, Bedi casa propone diverse funzionalità che permettono al viaggiatore come all'ospitante di vivere un'esperienza unica eh, perché senza rendersi conto vanno a, a propriamente appropriarsi eh, lo strumento tecnico ma anche le idee e i valori che sono dietro e così il membro diventa eh, realmente un attore in bedi casa perché partecipa alla ripresa economica del suo paese ma anche a fare evolvere eh, le mentalità dappertutto nel mondo. Chiarissimo. Ehm... Ho una domanda per te. In realtà un modello di questo genere molto simile esiste già, che immagino sia il vostro principale concorrente, giusto, che è Airbnb. Sì. Quali sono le differenze e come prospettate di spartire il mercato in questo ambito che, insomma, essendo così simili, immagino sia abbastanza complicato? Sì, ehm, veramente, per vedi casa, esisteva... Eh, prima di Airbnb, ehm, eh, in, eh, dal principio eh, questa idea ehm, eh, di eh, riunire le, tutte le famiglie è ehm, in dota a durare infatti e vogliamo eh, noi eh, in Be di casa contribuire a democratizzare il viaggio ed, a, ed umanizzare l'offerta delle locazioni. Diventando il più ehm, potente circolo di fiducia e eh, permettendo eh, a tutti di scoprire le bellezze del nostro pianeta attraverso eh, degli occhi degli abitanti eh, del luogo, quello che non si vede proprio eh, in um, piattaforme come Airbnb, perché Airbnb Ehm, ehm, si, focus, si, si concentra, concentra, si concentra eh, piuttosto in, negli appartamenti son, uh -huh. e, e, mentre vedi casa ehm, si concentra eh, piuttosto nelle famiglie ospitanti ehm, e quella è la, è la eh, principale differenza perfetto Um, un altro aspetto che immagino sia molto importante è quello della sicurezza poi per quanto riguarda le persone che vengono in contatto, al di là della transazione economica in sé. Come fate a garantire effettivamente eh, la sicurezza proprio per quanto riguarda eh, il cliente che poi va in casa eh, di, di un ospitante? A tutti gli effetti. Allora, in di casa, ehm, prima di... Ehm proporre un, un annuncio. C'è uh, un, una persona che ehm, eh, verifica eh, l'annuncio ehm, e dopo c'è ehm, un, una certificazione da parte della comunità mm -hmm. ma anche da parte del, dello staff di Bede Casa e ehm, proprio Bede Casa è, cre è cresciuto eh, dalla comunità. E, e quindi e questo eh, permet ci permette di eh, selezionare anche eh, le, le offerte e um, inoltre a, a questo eh, proponiamo anche eh, su Bedi Casa un, un um, eh, come si chiama un insurance una sicurezza sì, eh, per i viaggiatori e per eh, gli ospitanti chiaro quindi, quali sono le vostre prospettive per, per il futuro, insomma, quali obiettivi vi date per i prossimi 6-12 mesi, diciamo? Uh, allora, per i prossimi 6-12 uh, mesi uh, desideriamo sviluppare, um, ovviamente, vedi casa nei paesi con um, i quali ci sentiamo uh, i più vicini uh, in termini di cultura e di valori eh, anche proporre altre funzionalità eh, innovative alla nostra comunità e soprattutto eh, rilanciamo un progetto eh, che si chiama Il Giro del Mondo eh, in famiglie ospitanti che, permette, ehm, che permetterà a due persone eh, di vivere questa esperienza di condivisione eh, unica e autentica eh, sui cinque continenti. Chiarissimo, va benissimo. Io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e per la disponibilità. Grazie a te, Maria.